pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati siamo arrivati all'ultima domenica del tempo pasquale prima delle due grandi solennità conclusive l'ascensione e la pentecoste gesù ha annunciato il suo esodo da questo mondo al padre e ciò suscita domande tra i discepoli la domanda di Giuda che precede il nostro brano è particolarmente interessante. Signore, perché ti sei manifestato a noi e non a tutti? Come a dire, perché non ti mostri pubblicamente, in modo evidente? Non sarebbe più facile? La risposta di Gesù, come al solito, è su un altro piano, quello della relazione e della conversione. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Dio non è appariscente evidenza, ma nascosta presenza. Dio non cerca di dare spettacolo, cerca cuori dove dimorare. Dio che abita in cielo, in terra e in ogni luogo, che in Gesù si è fatto uomo, l'infinito, che si fa piccolo nel pane eucaristico, sta di casa dove lo si accoglie, prende dimora in chi lo ama. Già nell'esperienza quotidiana, quando ti senti amato, con quella persona ti senti veramente a casa. Chi ti ama diventa per te rifugio, nido, riposo del pensiero, gaudio del cuore. Puoi avere un pezzo di pane a tavola, ma con essa sei felice. Puoi vivere in una casa vuota, con due materassi e un bagno, ma con lei hai tutto. Viceversa, puoi avere la casa più bella del mondo, ma se non c'è amore, se non ci si comunica amore, se non ti senti amato, ti senti un estraneo, un fuoriluogo. L'amore, in fondo, è ciò che fa sentire a casa. Se ciò pur nella sua limitatezza è vero nelle relazioni umane, tanto più è vero e può giungere a pienezza nella relazione con Dio. Non solo il credente è colui che trova in Dio la sua dimora, ma Dio stesso prende dimora nel credente. Che mistero grande! Perciò Santa Chiara d'Assisi scrisse ad Agnese, mentre i cieli con tutte le altre cose create non possono contenere il creatore, l'anima fedele invece ed essa sola è sua dimora e soggiorno, e ciò soltanto a motivo della carità, di cui gli empi sono privi. È la stessa verità che lo dice. Colui che mi ama sarà amato dal padre mio, e io pure lo amerò, e noi verremo a lui e porremo in lui la nostra dimora. Si possono capire queste cose? Soprattutto si possono vivere, si possono sperimentare, aprendo il cuore a Gesù, prendendo sul serio la Sua parola. E, per così dire, queste cose si possono anche vedere guardando con occhi profondi la vita di coloro che sono dimora di Dio. Cristiani veri, belli, sacerdoti, frati, suore, laici, grandi e piccini, portatori di tanta bellezza, innamorati di Dio e amanti degli altri. Ma l'amore, miei cari, non è riducibile alle sole parole, ai volubili sentimenti o ai bei ragionamenti. L'amore si vive, lo si accoglie e lo si comunica. Ecco perché Gesù stabilisce un collegamento tra l'amore e l'osservanza delle sue parole. Se uno mi ama, osserverà le mie parole, osserverà aperto il futuro, non una fredda imposizione, ma quasi un dato di fatto, una conseguenza dell'amore resa possibile dalla grazia dello Spirito Santo. Perciò Santa Teresina diceva, vivere d'amore e custodirti, verbo increato, parola del mio Dio. Lo Spirito Santo d'amore mi incendia col suo fuoco, amando te attiro il Padre, che il mio debole cuore conserva senza scampo. O oh, Trinità, sei prigioniera, del mio amore. La nostra relazione con Gesù passa per questa adesione alla Sua parola. Siamo chiamati a custodire in noi la Sua presenza, tenendo strette in noi le Sue parole. Nella vita, miei cari, alcune cose le teniamo strette. Custodiamo ricordi di persone care, cose belle vissute, parole belle ricevute. Ecco, in un certo senso questa è la relazione che Dio vuole con noi, che lo abbiamo a cuore, che teniamo le Sue parole nel cuore nella parte più intima di noi c'è un luogo dove Dio vuole abitare e avere lì una dimora stabile, non una casa in affitto. Per questo è bene chiederci ma quanto amo veramente Gesù e le sue parole? Ogni giorno cerco di leggere e meditare il Vangelo, provo a memorizzare almeno una frase di Gesù, provo a custodire in me le sue parole... Vedete, il nostro rischio è sempre quello di scindere questi due aspetti, l'amore e l'osservanza concreta delle parole di Cristo. Pensare di amare Dio senza seguire le sue parole o ridurre il rapporto con Dio all'osservanza di quattro regole senza amore, che in entrambi i casi valgono le parole di Dio per mezzo del profeta Esaia. Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me. Ad esempio quanti si dicono credenti non praticanti? Sarebbe come a dire credo di conoscere quella persona ma non la frequento mai, eh, credo di essere fidanzato ma lei non lo sa, eh, credo che quello sia un buon medico ma non faccio mai quello che mi dice. Insomma il credente non praticante non è una categoria cristiana. Come posso dirmi credente se manca la fiducia concreta in Gesù e nelle sue parole? Sarò pure credente in qualcosa ma non veramente cristiano. Ad esempio, se Gesù ha detto chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna, chi non ne mangia non ha la vita eterna, c'è poco da girarci attorno, o credo, o non credo. Se so che nella messa Gesù sta donando nuovamente se stesso per me, è come se nulla fosse preferisco zappare l'orto o fare zapping alla tv, ma di quale amore sto parlando? Il sapersi amati porta ad amare, e l'amore spinge a fare ciò che l'altro di bello desidera, ciò che di buono ti dice, è importante tornare alla concretezza del Vangelo, alla grazia di Dio, quella ci salva. Dall'altra parte dobbiamo stare attenti a non pensare che l'amore per Dio consista nell'osservanza esteriore delle regole o nella pratica superficiale dei riti religiosi. Ed ecco qui, giusto per fare un esempio, i praticanti non credenti che hanno ridotto tutto al fare la comunione, magari solo una volta all'anno per la novena del santo patrono, ma hanno perso di vista l'amore al prossimo dimenticando che quello stesso Gesù che ha detto prendete e mangiate, questo è il mio corpo, ha pure detto quello che fate agli altri lo fate o non lo fate a me. Per cui magari partecipano all'eucaristia, ricevono la comunione sulle mani, poi come se nulla fosse con quelle stesse mani opprimono i poveri, accaparrano avidamente beni ed eredità, sfruttano gli immigrati, vedi il caporalato, sottopagano o non pagano dipendenti e fornitori, vivono una doppia vita, alimentano guerre, divisioni, avallano sistemi corrotti, fino a quelle aberrazioni un po' più tipiche qui da noi al sud della serie Bacio il Santino, in chiesa Accendo il Lumino, mentre in paese Faccio il Padrino. Insomma, cari fratelli e sorelle, tutto gira attorno all'amore vero, amore accolto e comunicato, custodendo e vivendo le parole di Gesù. Si vede se amiamo Dio da come viviamo. Si vede che lo amiamo perché con tutti i nostri limiti cerchiamo di custodire e osservare la sua parola. Qui non si tratta di essere infallibili, ma credenti credibili, che amano Gesù, che vivono secondo il Vangelo, la cui indicazione più pregnante è ama. In fondo si vede se amiamo Dio dal fatto che amiamo. Ed è lo Spirito Santo, quel meraviglioso maestro interiore, che porta avanti in noi quest'opera, che Gesù annuncia così che nessuno dica, ma io come farò? È lo Spirito Santo che incide nel cuore le parole di Gesù, che le ricorda, insegnandoci volta per volta come viverle, ispirandoci dal di dentro come amare. E allora, man mano che cammini con Gesù nella chiesa, ti rendi conto di una cosa meravigliosa, che amare Dio non è sforzo ma grazia, che Egli nulla toglie ma tutto dona, che il suo Santo Spirito dilata il nostro cuore, potenzia la nostra capacità di amare perché tutti, specie i soli e gli ultimi, in noi e nelle nostre comunità cristiane possano sentirsi a casa, amati di un amore che ci precede ed eccede, in fondo il Signore non ci chiede cose assurde, ci dice solo se mi ami osserverai le mie parole e io ti prometto che il tuo cuore diventerà un pezzo di cielo abitato da me già qui sulla terra. O come reinterpretò santa Teresina di Lisieux, chi vuole amarmi osservi la mia parola fedelmente e io e il padre verremo a visitarlo, prenderemo dimora nel suo cuore, ne faremo la nostra reggia, il nostro vivente soggiorno, perché vogliamo che Egli resti nel nostro amore. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.